Ciao a tutti, in questo video parlerò di un tool che è stato introdotto nella versione 2.12 di QGIS, la versione Lyon quindi è, un, è uno, uno strumento, eh, diciamo così, tra virgolette, un po' vecchio vecchio nel senso che è stato introdotto nel, nella versione Lyon la versione che sto utilizzando attualmente è la 2.16, New Debo. Allora, lo, il tool di cui voglio parlare è Allinea Raster. Questo strumento qua, Allinea Raster. Bene, la prima cosa che dobbiamo fare è eh, caricare alcuni raster, perché questo tool funziona eh, se i raster sono già caricati in QGIS. Quindi la prima cosa che facciamo è carico due raster, allora, il primo raster che carico è eh, un DTM. In particolare carico il DTM della regione Umbria, 80 metri pixel. Il secondo raster che carico è un raster completamente diverso da questo. Infatti il tool serve proprio a questo. Ora, ora vedremo in dettaglio. Quindi, ora carico un raster completamente diverso per dimensione, per forma, per contenuto, per sistema di riferimento eccetera eccetera il raster che carico è mm, la temperatura media eccolo qua zoom tutto e questo lo metto sopra così si vede meglio ecco qua ho caricato, quello che vedete è la temperatura media, T-man, la temperatura media mese di luglio, eh, zona 16. Questo è un file, un rastro che ho, che ho scaricato dal sito WorldClam, World Clam, Clam. questo qua, quindi cliccando su 16 siamo in Europa e lo scarico. Temperatura media. Scaricando si scarica una cartella dove ci sono 16, 16, 12 raster, uno per ogni mese. E il contenuto del raster è, una, è la temperatura media. Comunque mh, ho realizzato anche un articolo che è molto dettagliato. E' questo qua, molto dettagliato. Comunque ritorniamo. Eccolo qua. Quindi abbiamo il DTM qua e sotto vi è quest'altro questo altro raster. Bene, a cosa serve, se andiamo sul raster, a linea raster, a cosa serve questo questo questo nuovo tool? Come ho scritto nell'articolo, andiamo a leggere assieme, e questo serve praticamente per riproiettare tutti i raster caricati allo stesso CRS, ricampionare alla stessa dimensione della cella oppure applicare un offset alla griglia, clippare eh, secondo una regione di interesse ed eventualmente ridimensionare i valori quando richiesto. Quindi come vedete è un tool abbastanza interessante con molte funzioni, eh, scusate... Torniamo in QGIS. Allora, La prima cosa che dobbiamo fare è caricare questi due raster all'interno di questo tool. E si fa attraverso più. Quindi clicchiamo su più, qua c'è la uh, menu a tentina e scegliamo. Solitamente se scegliamo il primo, poi il primo è quello di riferimento. Nel senso che vogliamo poi clipparlo rispetto a... Comunque, ora vedremo meglio. Quindi selezioniamo il primo... Qua poi ci chiede il nome ehm, del file di uscita, io l'ho già creato, eh, mi sembra di averlo chiamato così, PCN8032632, qua ho sbagliato, che facciamo? PCN80 e 32632, ok? Qua possiamo scegliere il metodo di ricampionamento, cioè vicini prossimi, cubico, bispline, eccetera, media, modo, massimo, minimo, eccetera, eccetera. Ci sono i vari... Io lascio vicini più prossimi. Poi qua vi è anche la possibilità di riscalare i valori in base alla dimensione della cella, nel senso che se ho una cella di un chilometro per un chilometro e poi la scalo, non so, a 100 metri per 100 metri, se ha il contenuto ha un contenuto che dipende dalla dimensione, il valore viene riscalato in funzione della dimensione del pixel. Comunque, questo non ci interessa. Ok, e quindi viene aggiunto. Aggiungiamo il secondo, che è t-n, questo qua sfoglia, e il risultato di t-t-t-t, e... questo qua lo chiamo, lo chiamo come t 7 è 16 e il valore è sempre 32 6 32 ok ok e quindi ho caricato questi due ora passiamo qua sotto allora il layout di riferimento il riferimento significa che io voglio tutto riferito al primo raster che è questo e quindi scelgo infatti qua il miglior riferimento è questo quindi seleziono questo. Infatti, come vedete qua, la dimensione di uscita, cioè le dimensioni del raster, sono 1400x1725, che è questo. Se cambio, vedete che là sotto cambia pure. Comunque, noi vogliamo rispetto al DTM. Come sistema di riferimento, vogliamo il sistema di riferimento del primo raster, quindi è il 32632, va bene. Qua la dimensione della cella prende quella di riferimento e va bene, volendo si potrebbe anche modificare come vedete qua mettiamo 80 80 abbiamo modificato l'offset eventualmente dobbiamo applicare degli offset eh, del reticolo viene eh, attivato e poi qua ritaglia l'estensione della mappa, qua lo attiviamo, e poi estensione del layer, siccome il layer di riferimento è il primo, se clicchiamo qua, clippa tutto in funzione del BB, cioè del boundary box di questo, del primo layer. Mentre se facciamo estensione mappa, cambia e sarebbe quello più grande, ma noi vogliamo questo qua più piccolo. Quindi questa qua è la dimensione, e poi aggiunge la mappa. Da qua facciamo OK, e lui fa tutto in automatico, nel senso, che, eh, nel senso che farà in automatico la riproiezione allo stesso CRS, il ricampionamento e il ritaglio alla stessa linea di interesse. Infatti, come vedete, qua è il risultato. In base a questi qua li spegniamo, otteniamo questo. E come vedete, sono perfettamente sovrapposti hanno la stessa dimensione della cella e hanno lo stesso sistema di riferimento. Infatti se qua io tolgo lo tf applica, ok e zoom tutto, come vedete rimane zoom tutto, rimane questo qua. E due layer <coughs> per verifica PCN se andiamo su proprietà Andiamo a vedere i metadati, dimensioni eh, dei pixel 80-80. Se andiamo su questo, eh, proprietà 80-80. Vedete? Quindi sono perfettamente allineati, sovrapposti, stesso sistema di allineamento, eccetera eccetera. Ciao, alla prossima!